oggi ciò che farò è una composizione in live set ovvero la composizione avverrà non nel classico modo fatto al pianoforte con la chitarra e dopo andiamo a spostarci sulla do e iniziamo a produrre il brano eccetera eccetera non è questo processo evolutivo e compositivo che voglio affrontare ma lo voglio fare proprio per un futuro dj set uh, in live set quindi lavorerò nel sequencer in launchpad ci sono le dow che ce lo consentono che sono ableton live come appunto fl studio lo farò con quest'ultima con fl poi magari nei prossimi episodi vedremo di farlo anche in ableton proprio questo processo creativo che io vado a fare lo vado a concepire proprio per un eventuale dj set cosa che io non è il mio mestiere e non farò, ma lo uso spesso come metodo di composizione perché mi permette di avere una specie di effetto sorpresa, ovvero di rinverdire, di rinfrescare la composizione iniziale. Perché di solito quando si compone col, in modo molto classico, cosa che io faccio perché il mio mestiere è fare l'autore, avviene questo aspetto di perdere quella brillantezza, no? perché magari poi il lavoro diventa più lungo, e ci si stanca e non abbiamo più un feedback positivo sul brano, e questo si riverbera sicuramente sulla composizione e sulla produzione perché si tende un po' a tirare via perché avviene quell'effetto un po' di stanca. Mentre lavorare in live set mi permette di giocare con i pattern, questo metodo di mashup, no? Che mi dà sempre una novità nella quadratura perché avendo tutto sul mio pad sul mio launchpad posso cambiare le carte in tavola non come l'ho concepite magari con una quadratura magari anche non standard ma comunque poi rimane quella in questo modo in modo rapido posso cambiare le carte in tavola quindi bando alle ciance partiamo e vediamo cosa è un mio classico questo cosa salta fuori ok siamo nella nostra do. dunque la prima cosa che faccio è aprire la mia channel rack. creare un beat dunque penso che farò una cosa sui 120 però la kick non mi piace quindi vado su appunto i sample di di di di di di di di spice Sample displays vediamo se ho una kick. Questa mi piace. La mettiamo qua. Il clap, vi lascio quello di default. Andiamocela a colorare. Farò così per tutte e quattro set bene quindi abbiamo settato i nostri colori andiamo a fare il nostro beat il nostro beat lo faremo mettendo le quattro battute che mi servono per andare in play perfetto dunque il charlie gli voglio dare un movimento Ok, però lo voglio fare terzinato, quindi se lo spostassi qui. Okay, diciamo che questo è il primo pattern e lo chiamiamo bit a e anche qui diamo questo colore fermiamoci al bit a prima di fare il bit b voglio aprire una tastiera per capire già l'anda che voglio dare dunque pensavo di usare pensavo di usare il silent cambiare assolutamente la skin perché questa skin è indecente parliamoci chiaro mi piace molto la nitro bene e poi andiamoci a prendere un preset che non lo troviamo qui ma lo troveremo penso qua mi sembra vediamo un po ok andiamo a fare il pattern 2 in realtà lo faccio su pattern 3 perché anzi pattern 4 pattern 4 uh, e facciamo il pattern qui gli diamo un colore anzi questo blu bello spinto nel 6, anzi, nel 7, sì nel 6. Ok, andiamo a fare il nostro pattern Prima di fare il pattern voglio però sistemarmi il mio mixer, quindi farò CTRL L in modo tale da avere tutto sotto controllo. Perfetto, qui voglio un perfetto. Ok, voglio preparare un sequencer che facciamo una specie di movimento. Allora, una cosa che mi disturba parecchio. Ho troppa distorsione. Vediamo, magari gliela diamo poi in un secondo momento. Intanto per lavorare puliti, voglio. questa sequenza è così ottimo yeah. ok mi piace però lo voglio sentire sul beat vado a prendere questo sentiamo Okay, un pochino di, di risonanza sulla cassa, dopo, dopo la togliamo. Eh. Ok, va bene, nominiamolo un attimo... Uh, st stop it. A. Ah. Mettiamo io questo. E poi facciamo clone. Lo chiamiamo... Stop It Be, dove andiamo a fare una differenzazione? Vediamo un attimo, ok, abbiamo fatto il nostro sequenza Adesso la cosa che voglio fare è andare appunto a settarla in live. Mi bastano questi elementi e poi dopo vediamo. Come proseguire dunque mettiamo il bit a poi mettiamo step it a e lo step it b ok dunque adesso la cosa che devo fare per andare in live è andare su tools macro macros e performance mode schiaccio ok abbiamo il nostro pattern dunque il nostro pattern io lo metto su pad 1 e lo step it vediamo che ce l'abbiamo bello colorato da questa parte ok quindi io quando vado a quando vado a schiacciare il tasto ce l'ho pronto per andare in live quindi io schiaccio questi due contemporaneamente e lui mi va in live dunque dicevo che eh, dipende molto dal performance setting ovviamente potete sperimentarvele voi queste cose non è che sto qui a spiegarvele però eh, serve a sapere che se io metto eh, sulla parte di step it hard, stay e premo lui mi ripete sempre la parte se io metto one shot e schiaccio play lui si fermerà finché non la ripremo io Okay. se voglio che prosegua fino a step it B, allora mark and rope. E infatti è la parte che terrò ok ovviamente tutto dipende anche da press cioè se lavoriamo in re trigger lui riva sempre in loop però se io metto all stop si ferma no, non si ferma cioè a meno che non lo fermo io ecco hold stop scusate hold stop tu premi questo tasto qui come vedete io lo accendo ma se lo lascio lui si spegne ok quindi ok questo era per farvi vedere come funziona il live, dunque qui intanto me lo imposto così, retrigger la parte B, quindi qui faccio adesso un auto name, e qui facciamo autoname anche qui, così ce l'abbiamo ben chiaro, questo non voglio che sia così, voglio che sia retrigger e stay, lo lasciamo così, ok, quindi se io schiaccio lui mi, mi ripete l'intera parte ok adesso voglio lavorare sul suono salviamo mm, sul suono quindi io qui volevo mettere un andare un po a capire avevo fatto un preset Una volta. Che forse andava bene vediamo ecco qui. preset già ok veramente siamo altissimi benissimo adesso creiamo una specie di side per eh, dare il movimento giusto quindi andrò a mettere un controllo del gain fruit balance e sulla kick mi vado a mettere un pick control ovviamente p Control, qui linko link, control, pick, accept. Perfetto, vediamo un po'. Va bene, eh, come partenza ci siamo. Eh, voglio adesso modulare, fare degli interventi di, di modulazione del silent. Automation Clip, Setup, e faccio un un automation clip vediamo un po' come giocarcela la schiaccio per attivarla magari la mettiamo qua però eh. questo cancelliamo questa ok qui allarghiamo tutto Mi copio il valore qui però copy value past value vediamo. Ok, mi devo creare anche la parte dell'automazione. Faccio un clone, la rinomino, rename, sign Filter filter, cutoff A, e questo rename, cutoff B. E questa la differenziamo. Delete pass value se voglio auto name, che mi continui devo mettere mark and drop quindi la metto così e lui infatti mi continuerà per tutte e due le lunghezze Già. però qui la devo riportare al valore mettiamo che sia così eh, copio il valore qua past value qui non è in old ma è in single curve qui metto old e lo chiudo e questo lo tiro qua se no mi si chiude copy value Pasto valio, partiamo così. Ok, eh, creiamo adesso il beat 2. Proviamo a... A rendere shuffolato questo eh? cioè dobbiamo dargli l'effetto shuffle e un metodo che io uso è aprire un fruity slicer dove lui me l'ha scomposto ovviamente questa parte a me non interessa ma andrò a riproporla in ok quindi io adesso sulla parte del beat 2 se lo vado a prendere lo metto qua e voglio mettere questo questo e questo bene ora per partire se volessi creare un intro vuoto senza che parte direttamente così potrei andare a vado semplicemente a spostare credo si faccia così eh. poi se qualcuno sa un altro metodo mi corregga uh, vado semplicemente a spostare il, il pattern schiaccio questo quindi io quando parto dunque una cosa che potrei fare è sfruttare il pattern 2 e faccio in questo modo qui sposto tutti i pattern del silent insieme ovviamente all'automazione voglio creare un altro pattern questo chiamiamo bit a questo non l'abbiamo chiamato bit b bit c come cazzo è scritto bit C, ovviamente il color mi dimentico sempre che è un po' una rottura di palle questo, eh, parliamoci chiaro. Poi sul bit B questo ce lo copiamo, Ctrl C, andiamo sul bit C, piano roll V. Quindi io potrei partire col bit C e dal bit C creare il mio intro. Schiaccio questo e mi vai in mute. Ok, bomba, mi piace così l'intro mi piace. Ok, adesso volevo qualcosa un po' di magico per arricchire l'arrangiamento potrei usare il toxic eccoci sì. sentiamo un attimo sul pezzo allora voglio voglio controllare queste frequenze dell'oscillatore 2 e dell'oscillatore 1 ovviamente è un lavoro di ricerca abbastanza inquietante da fare qui su questo tutorial ok datemi un minuto ho capito i valori più che altro che devo mettere in automazione quindi vado a prendermi il mio pattern che metto dopo il silent e qui lo settiamo sul 7 Ok. Quindi piano roll. Così dovrebbe bastare. Toxic bio, questa specie di marroncino. Perfetto. Mettiamocelo un attimo qui e vado su pad. Ecco, quando voglio andare qui devo cambiare la sezione e questo lavoro ragazzi si può fare anche con la Novation con una Master Keyboard ovviamente munita di Knob, viene in automatico non è un problema, io lo sto facendo con la Kai ma eh, non è un settaggio difficile, poi magari farò un tutorial su questo, ma è veramente un tutorial breve. Dunque, eh, sono qui, quindi io me la vedo attiva da questa parte e lui ovviamente se schiaccio play mi dovrebbe suonare vado a fare un'automazione quindi ciò che farò è andare qua non me lo sposto fino a qui e spero basti non lo so apriamo il nostro toxic e voglio modulare la frequenza offset dell'oscillatore 2 quindi farò creo un automation clip che ovviamente mi viene sulla mia, dicevo, mi viene sulla mia kai. Come potete vedere questo tasto qui. Che se schiaccio lo aziono. Ok, adesso io, però, voglio capire i valori che devo dare a questa automazione. Quindi, se vado qui, su scusate, su Toxic. Io so, voglio andare a un valore di 2,50. Però voglio partire da un valore di 70 io faccio così 70 copy value past value e poi voglio arrivare a un valore di 250 copy value past value bisogno che questa parte sia molto più lunga quindi secondo me deve essere il doppio quindi ce la portiamo fino a qui e questa mi devo creare questo e faccio past value qui questa la lascio così e past value <musica> Ok, voglio che avvenga una volta sola. Auto name. Auto name. Quindi quando lo andrò a schiacciare, one shot. E anche qui one shot. Quindi se io parto.. Bene, forse accorcerai un filo la nota perché rimanga solamente la sospensione del reverbero proviamo ok mi piace Ok ragazzi fermiamoci qui per questa prima parte, ci saranno altre parti perché il tutorial diverrebbe veramente troppo lungo, quindi quello che vi invito a fare sempre è mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale perché sono ancora piccolino e attivate la campanella che così vi avviserà quando ci saranno nuovi episodi. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima, ciao!